Attenzione, il livello di cringe di questo video è molto alto. Però vi divertirete. Benvenuti pinguini. Ho oh, avuto un'idea un po' strana oggi. Questo video è assolutamente non scritto, proprio nato, proprio dal nulla. Devo fare un paio di passi indietro. Il primo video di FK Storia che ho fatto era il video che parlava di IRC. E da quando feci quel video hai sempre detto voglio ritornare un po' su IRC, che però non l'ho mai fatto. Oggi ci ritornerò, ma non è questo il punto. Il punto è un altro. Dove arriva il cringe? Quando io ero ragazzino, sì, lo sono stato pure io, e utilizzavo IRC, e nella fattispecie utilizzavo MIRC. Ora, per chi non sapesse cosa fosse MIRC, MIRC è uno dei client più famosi di IRC per Windows, che ha al suo interno un linguaggio di scripting molto complesso. No, non complesso, no, complesso è la parola sbagliata, molto completo. Cioè si possono fare veramente tante cose, tuttavia è un linguaggio di programmazione che non diviene dal nulla. Nel lontano, credo, anno 2000, tra il 99 e il 2000, non mi ricordo esattamente, quindi sono passati 22 anni, ho fatto un script per Mirk, che io avevo perso completamente, però cercando su Google l'ho ritrovato e che cos'è questo script? è lo script per giocare a chi vuole essere milionario in chat ovviamente come dicevo sono passati più di 22 anni sono uscito a trovarlo in un vecchio sito proprio scrauso ancora con la mia firma però io in tutto questo tempo non ho più utilizzato Mirka quindi non sapevo se il linguaggio di programmazione era ancora compatibile in 20 anni i linguaggi di programmazione cambiano è cambiato C, è cambiato C++, è cambiato java è cambiato Python, tra l'altro fra Python 2 e Python 3, nulla è compatibile. E quindi ho detto: Ma lo trovo! Sì, l'ho trovato. Funziona ancora? Funziona ancora. E adesso ve lo faccio vedere. Cosa ho fatto prima di registrare il video? Ho installato Mirk sul mio computer, che tra l'altro tra poco verrà formattato. Ho scaricato lo script, l'ho installato. E per installarlo. Cosa bisogna fare? Vi state Mirk, vi scaricate lo script e basta scrivere sulla barra di comando di Mirk slash load-rs se non ricordo male e poi il percorso del file milionario.ini. Sì, i file di Mirk avevano questa estensione.ini. Vabbè, quindi tutto questo è il lavoro che ho fatto prima di registrare. E la cosa che mi sorprende è che funziona senza una singola modifica. Tutto! E adesso ve lo mostro, quindi adesso ci trasportiamo e andiamo a giocare con Mirko. Allora io mi sono collegato in questo server, e mi sono andato in un canale mio, perché i canali si possono creare liberamente, e io mi sono loggato con due stanze di Mirko contemporaneamente, quindi sono io sia Isoka che Kilua. Iniziamo con lo script, che bisognava andare qua tasto destro, mi viene uno script 1.0. Inizia una partita partendo dal dito più veloce Oppure carica una partita No, facciamo una nuova partita Domanda boh. eh, Prova Prova La domanda al dito più veloce E prova, la sua risposta è prova Quindi io vado qua Mi sposto sul secondo schermo E da questo schermo faccio prova Perfetto, adesso Se ho fatto bene le combinazioni di tasti Dovete vedere l'interfaccia milionario stai giocando con Kilua. allora qui si mettevano le domande qui si mettevano le risposte in questi radio button si selezionava la risposta giusta questi checkbox servivano per selezionare le risposte da mantenere qualora l'utente avesse chiamato come aiuto il 50 50 quindi quelle non checcate venivano semplicemente eliminate l'utente è a quota zero ha ah, tutti e tre gli aiuti mandiamo le istruzioni Ora le istruzioni non sono ben leggibili perché, da questo mi ricordo benissimo, che avevo l'interfaccia di Mirk su, con sfondo nero, cosa che ho saputo come fare e quindi eh, non è ben leggibile, però se io faccio così arrivano le istruzioni. Per usare gli aiuti che hai a tua disposizione devi iscrivere nel canale in cui si svolge il gioco, punto esclamativo, aiuto. E cancelletto Che sta per il numero da digitare I numeri vanno da 1 a 3 e ognuno corrisponde a un aiuto 50 50 toglie due risposte sbagliate Net friend. Un net friend ti darà la risposta in 30 secondi Era l'equivalente della telefonata a casa Ma anziché fare telefono telefonata a casa c'era il net friend o Oppure l'aiuto del pubblico L'aiuto del pubblico mi ricordo che era pure figo Peccato che è l'unica cosa che non possiamo provare Perché non c'è un pubblico Se vuoi abbandonare la partita scrivi abbandona Quando devi rispondere alle domande devi scrivere Punto esclamativo dico dove la stelletta sta per la lettera da dare A, B, Il pubblico qui presente deve scrivere per votare Un esclamativo voto che stelletta sta per la lettera Per cui si vuole dare il voto a B, Ovviamente l'italiano non era dei migliori ma avevo 14 anni Attenzione il partecipante mentre gioca non deve cambiare nickname Non ti preoccupare non lo cambiamo Prima domanda Allora Che ne so come si chiama il padre di Gon? Leorio, sto ovviamente molestando Under Under Jing. E Isoca, penso proprio, Kurapika. La risposta corretta è la B. E qualora l'utente chiamasse il 50, 50 non lo chiama. Facciamo rimanere la A e la D. Invia risposta. Ovviamente dovrebbe essere invia la domanda, però all'epoca ho scritto invia la risposta. <ride> Dai, giochiamo? Perfetto. Ecco la domanda numero uno da 50 euro. Domanda, come si chiama il padre di conno? Leori, Gin, Isoca, Kurapika. Ora io apro l'altro client e do la risposta che non ve la dico perché ve la dovete vedere. Perfetto. Congratulazioni, hai vinto 50 euro. Se sei pronto, possiamo passare alla domanda da 100 euro. Ma quanto ero un cringe vent'anni cioè, fa, bro! Però... Cioè, guardare queste cose è come se guardassi indietro nel tempo, in me, e lo guardo con una certa soddisfazione perché io mi ricordo che Chi Milionario era la mia trasmissione preferita. Ma tuttora lo è, e peccato che non la fanno molto spesso. E mi ricordo che questo script lo fece al passaggio dalla lira all'euro. Le prime versioni che avevo fatto era miliardario script, poi cambiò, e mi ricordo che dovetti cambiare uno sbotto di roba perché era da miliardario passò a milionario. Vabbè, dai. Domanda. Che ne so. Che numero aveva Isoca durante... L'esame per diventare hunter? Boh, che ne so: 4 12 34, 4. Seleziono questi due nel caso in cui l'utente volesse chiamare 50 e 50, invia la risposta. Ora io dal lato utente chiamo l'aiuto del 50 e 50, hai scelto di usare l'aiuto del 50 e 50. Domanda che numero avevi i soldi durante l'esame per diventare hunter? A4 ah, di 44. Qui vedete che è spuntata una X <ride> dove c'è 50-50 e 50. sono scomparsi tutti i check. Quando ero intelligente, quando ero bambino. Ovviamente qui ci sono delle impostazioni tipo per modificare la domanda se ci fossero stati tipo, dei problemi. Suona la sirena significa che... La... Non so se avete mai visto che ora a quando suona la sirena finisce il gioco, uno può salvare la partita. Eh, il punteggio, lo vediamo il punteggio. Do questa risposta. Ah, credo che sia 44. Dico di... Congratulazioni, hai vinto 100 euro. Se secondo possiamo passare alla domanda da 200 euro. Adesso mostriamo il punteggio. Eh, qui c'è tutta la scala al milione. Adesso potete ben vedere: è scomparso qua l'aiuto del 50-50. È rimasto net friend e pubblico. E siamo ancora alla domanda da 100. E eh, siamo arrivati piuttosto in alto. Siamo arrivati a 500, appunto. Allora, allora vediamo: che siamo arrivati a 500. Vediamo se all'epoca avevo previsto alcuni problemi se io non scrivo nulla che succede? non è scritta una domanda allora quanti volumi di under under esistono? invia la risposta non è scritta la risposta A eh, no, avanti 30 non è scritta la risposta B 31 32 Wow, ero bravissimo! 33 Nessuno di queste ha la giusta 36 sono Invia la risposta Non hai scelto la risposta corretta La risposta corretta è D Invia la risposta ovviamente Cosa succede se sbaglio? Anziché dire D dico C Oh no! Hai sbagliato a dare la risposta! La risposta corretta era la D! Il tuo monte ammonta a 500 euro che cazzo me li dà? Quindi io sono molto contento di questa cosa perché ho fatto un tuffo di vent'anni nel mio passato da quello che possiamo dire passato da programmatore È anche di successo. Ancora questo script, dopo 22 anni, funziona. Dobbiamo anche ringraziare il programmatore di Mirk che ha mantenuto il linguaggio ancora in maniera impeccabile e standard, più standard di Python. <ride> che mi ha fatto fare, diciamo, questo tuffo nel mio passato io vi metterò in descrizione il link dove scaricare Mirk dove scaricare il milionario script e come installarlo, che è facilissimo, come vi dicevo poco fa e se questo video vi è piaciuto, Pinguini, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale di cliccare la campanellina, lasciare un like e se volete lasciatemi un commento e io vi ringrazio per aver guardato questo video, come al solito e non perdetevi altri video che porto su questo canale soprattutto della playlist vlog come questo qua, ma anche le altre playlist come FK Under The Hood o FK Storia. Infatti, visto che questo video, diciamo, è proprio ideutico a quello di IRC, ve me lo metto qua nell'Handguards. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!